Sì, per essere di una contrada te ti devi battezzare dentro la sede. In realtà credo sia nella fontana della contrada, ogni contrada ha la sua fontana. Io mi chiamo Miguel de Carvalho Adrião, sono brasiliano, originalmente della città di Rio de Janeiro. Ma l'inquadratura qua mi prende? No. Io com come sono? Provo a essere me stesso e non, non metto nessuna, nessuna maschera. Eh, ho provato a parlare un po' di me, ma so, so anche che ogni cosa ha il suo luogo. <risos> ho 26 anni e sono laureato in storia all'Università Federale Fluminense e sono venuto qui a Siena per studiare la magistrale in storia e filosofia. Quando mi sono ritrovato al momento di fare delle applicazioni per le università qui in Italia, io Vedevo che Siena aveva non solo le caratteristiche che io cercavo di una città che appunto rispira la storia e che quindi mi poteva ispirare in quanto studente. Alla fine il punto decisivo per venire a Siena è stato uno la bellezza della città, la bellezza storica, ma anche il corso giusto. L'Italia è sempre stata um, parte della mia vita in un, in un certo senso. Da piccolo sentivo mio padre che ha vissuto in Italia durante tanto tempo che mi faceva un po' assaporare certi, certe, certi ingredienti e parole in italiano. Poi a un secondo momento della vita ho conosciuto, ho avuto l'opportunità di vedere da vicino com'era il paese e mi sono sempre trovato molto bene. Nel 2018 ho iniziato a studiare l'italiano per davvero come lingua ho preso l'interesse e ho scelto di venire all'estero e approfittarmene di questa competenza che avevo acquisito. Da lì ho iniziato a ricercare le, le università e diciamo che sono, sono finito qui. Avevo un'idea eh, completamente diversa di quello che ho infatti trovato qui. In effetti sono partito pensando che mi sarei occupato di più del tempo con gli studi e invece io mi occupo del mio studio però io ho una, diciamo, una giornata piena di altri compiti e diciamo affari e incluso il lavoro che, che svolgo qui in università con, con l'ufficio accoglienza disabile insieme a persone molto competenti che mi stanno insegnando tutta un'altra Diciamo, prospettiva della vita. Il lavoro in università consiste nell'accompagnamento, nell'ascolto e nell'ausilio ai bisogni degli studenti che hanno una certa disabilità. È un'esperienza un che per me, eh, da, da studente di storia anche all'Università um, all di Siena, eh, e vedendo la didattica e la docenza come un'opportunità di lavoro, è molto importante per me perché alla fine L'ausilio a questi studenti consiste appunto nel chiarimento e diciamo nel, nell'accompagnamento proprio di tutto ratto. Il primo atteggiamento è sempre, io almeno la concepisco così, che sia l'umiltà. Credo che quello per me, l'apertura verso eh, l'altro, verso la comprensione di una nuova realtà, mi ha sempre ha sempre contrassegnato un po' la mia personalità. Una volta che ti trovi in un altro contesto diverso dal tuo, l'atteggiamento giusto è sempre quello di voler imparare. Nel senso più profondo del termine, credo che qui io abbia avuto la possibilità di, studiando in un'università di questo grado e cogliendo i frutti di relazioni diverse, ci sono tante possibilità che finora sono state aperte da, da queste esperienze e io sono altrettanto disponibile ad abbracciarle. Sì.